Federica Beninca attacca Soleil e Marco, siete fuori luogo?. Soleil sorge e Marco Cartasegna nella bufera, parla Federica Beninca. Il fatto che Soleil sorge sia stata sorpresa giorni fa insieme a Marco Cartasegna sembra abbia creato un gran polverone sui social. E dopo tante parlare, come segnalato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, anche Federica Beninca ha voluto dire la sua, non andandoci affatto giù leggera. La. Difatti, la ex fidanzata del nuovo tutor di detto fatto pare non abbia affatto gradito questa amicizia venutasi a creare con la bella sorge, asserendo senza tanti mezzi termine su Instagram. Io non voglio credere, e non ci credo, che Marco e Soleil abbiano una storia, questo assolutamente no. Detto questo, trovo altamente fuori luogo questa loro amicizia. Insomma, sembra davvero che la loro amicizia non piaccia proprio a nessuno viste le tantissime critiche ricevute da più parti nelle ultime ore. Ma perché nessuno sembra gradire questa frequentazione? In pratica, per i pochi che non lo sapessero, Soleil è stata a lungo corteggiata proprio da Marco nella scorsa edizione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, facendo andare su tutte le furie Luca Onestini. Motivo per cui i due hanno iniziato a battibeccare animatamente in studio, cercando di far colpo sulla bella ragazza americana. Federica Beninca critica Soleil Sorge e Marco Cartasegna. Alla fine, dopo alcune settimane, Soleil Sorge ha deciso di continuare a frequentare Luca Onestini. E per questo Marco Cartassegna è stato costretto a rivolgere le sue attenzioni sulle altre corteggiatrici. Tra queste il tronista ha scelto la bella Federica Beninca. Tuttavia la relazione tra i due è durata veramente poco per incompatibilità caratteriali. Comunque sia, entrambi hanno voltato pagina da un pezzo, ma pare che la giovane non abbia comunque affatto gradito l'amicizia venutasi a creare tra Soleil e Marco, anche se ha aggiunto di non credere nella maniera più assoluta a un loro flirt. Finita qua?. Nemmeno per idea perché le due, dopo l'esperienza uomini e donne sono diventate amiche. E lo sfogo di Federica ha fatto pensare subito che abbia magari potuto litigare e rompere l'amicizia con la bella Soleil. Sarà davvero andata così? Verrà fatta presto chiarezza? Insomma, nonostante la sorge abbia spiegato perché ha incontrato Marco Cartasegna, pare davvero che questa polemica aumenti di ora in ora. E sono in tanti a sperare che anche Luca Onestini, al momento recluso nella casa più spiata dagli italiani, venga messa a conoscenza di tutto questo lunedì prossimo.